In questo periodo di uso intensificato del digitale a volte non sappiamo bene dove raccogliere i materiali. Vi mostro la soluzione che ho trovato io che magari può ispirare qualcuno. Questa è la bacheca centrale della mia classe 3e. Come vedete a sinistra ho i sottogruppi. Uno dei sottogruppi, diciamo così, ospita materiali di altre materie che i ragazzi stessi condividono fra di loro. Uno era un gruppo che avevo fatto in precedenza all'inizio dell'anno e infine all'inizio della didattica a distanza ho preparato questo gruppo qua che adesso vado a mostrarvi. Questo è un gruppo molto agile, nel senso che non ha cartelle, non ha, non ha grandi cose, ha semplicemente quello che si chiama eh, il, il, il log. In inglese il log sarebbe il registro eh, o il quaderno di navigazione. Perché lo chiamo così? Perché è ordinato, ovviamente mh, man mano che io scendo vado all'indietro, come vedete ogni singola voce ha... E la, sua, eh, la sua data molto più visibile di quella piccolina che può essere scritta qua ma soprattutto ogni singola voce descrive quello che è stato fatto e eh, ci sono tutti gli allegati ecco quello che importa sono tutti gli allegati perché chiaramente quello che io ho fatto può essere anche nel registro elettronico e perché eh, non usare solo il registro elettronico perché nel nostro registro eh, non abbiamo una consuetudine un posto dove mettere i file quindi nessuno va a vedere inoltre i ragazzi spesso non hanno la password per entrare nel registro ce l'hanno i loro Genitori. Quindi ho deciso di utilizzare un modo per lasciare una traccia ordinata ai ragazzi affinché potessero eh, da soli rintracciare tutte le attività fatte, ritrovare le risorse e ripercorrere così tutti i contenuti. Grazie per l'attenzione e arrivederci.